Siamo qui con Priscilla Evarescali, quinta, Benedetta Caldararo, quinta. Quale progetto vi ha visto occupate nel primo periodo del nostro anno scolastico? Allora Il progetto che ci ha visto occupate in questo primo trimestre è stato un progetto che ci è stato proposto dalla, dalla provincia di Lecce eh, riguardante appunto la violenza di genere e ci siamo concentrate su eh, una violenza esercitata in maniera subdola e una violenza che viene agita attraverso le parole eh, che vengono scagliate contro le persone eh, come delle pietre e segnano eh, fin, da, fin da piccoli poi e trasformano la, la propria persona. Quali sono stati gli aspetti e le esperienze positive che vi hanno segnato maggiormente e hanno comportato anche magari una vostra crescita a livello personale? Sicuramente prima di tutto la condivisione delle nostre esperienze infatti abbiamo iniziato il percorso raccontandoci l'una all'altra e affidandoci alle altre ci siamo eh, aperte eh, dicendoci quali fossero le nostre esperienze quindi sicuramente siamo adesso ricche di esperienze non solo nostre ma anche delle altre persone e soprattutto è stata importante la fase dello studio infatti abbiamo studiato eh, teorie femministe e quindi abbiamo letto libri e ci siamo appunto riferite alla cultura. Va bene, grazie mille.